Ciao a tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo ricettario. Diciamo che è un ricettario un po', un po particolare, ho voluto fare una cosa un po' diversa. Intanto ho utilizzato l'album Spring Botanic di stamperia, che a vederlo così non, magari uno non penserebbe di utilizzarlo come, come carta scrap per un ricettario, però io non volevo fare, ho fatto dei ricettari con la classica carta... Con, con le cose tipiche da cucina, per, in altre situazioni, tra l'altro c'è anche il tutorial sul mio canale, però in questo caso volevo fare una cosa un pochino, un pochino diversa, un pochino particolare e vediamo se vi piace il, il risultato che ho ottenuto. Intanto l'ho fatto utilizzando degli anelli, e questo perché così si possono eventualmente inserire delle altre pagine nel momento in cui quelle che ho inserito io non bastassero per scrivere le ricette questa è la copertina che vedete non, non in realtà non ha nessuna, nessuna attinenza con diciamo delle ricette se non la scritta che ho messo qua le ricette di rita perché questo diciamo questo ricettario è già stato assegnato e e quindi, quindi l'ho voluto scrivere in copertina per personalizzarlo e il retro è semplice ho messo questa tag con con, del, con della tela e la chiusura è fatta con il nastro praticamente il ricettario è organizzato in questo modo allora a parte vabbè, prima pagina dove ho fatto una tasca se uno volesse inserire qualcosa ho diviso il mio ricettario in cinque scompartimenti. Antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Vedete che ho messo le scritte in questo modo, in maniera sfalsata in modo che sono facilmente leggibili anche con il ricettario chiuso. Dopodiché ho, ho realizzato, diciamo, questi cinque settori nello stesso modo. Ho creato questo divisorio dove ho usato la carta scrap dell'album e poi ho colorato delle delle, delle lettere in legno di stamperia e ho creato le scritte che mi servivano per i vari settori in questo caso antipasti poi dalla parte opposta del separatore in tutti quanti ho creato una busta una busta con la sua calamita per chiuderla busta tra l'altro che ho fatto a soffietto per poter essere più capiente infatti ho lasciato mezzo millimetro sia sopra che sotto per dargli un po di spessore per poter eventualmente inserire qualche foglio qualche, qualche cosa che si vuole conservare ma che se non si ha voglia di trascrivere nel nel foglio delle ricette quindi ho creato queste buste su ogni separatore dove poter inserire qual, qualsiasi cosa si voglia poi per scrivere le ricette in questo caso non ho fatto nient'altro che riprendere un'immagine da internet stamparla e, e poi ho fustellato eh, con praticamente come riferimento sempre di un semplice foglio standard con i quattro fu fuori, in modo che volendo, ho pensato, eh, si, potreb si potrebbero anche aggiungere dei fogli semplici a rigli o quadretti, senza dover, dover necessariamente ristampare eh, questa, questa cosa che ho fatto io per inserire le ricette. Comunque ne ho messe diverse già per ogni, per ogni settore. Quindi abbiamo le nostre pagine dove scrivere e poi passiamo appunto ai primi è stato fatto tutto nello stesso modo chiaramente cambiano le carte, cambiano i disegni però lo stile è sempre lo stesso c'è sempre la mia taschina di nuovo la possibilità di scrivere separatore secondi relativa busta separatore contorni vedete che queste buste tra l'altro questa carta è molto molto carina quindi si presta veramente a fare delle cose delle cose molto divertenti per quello ho pensato di poter fare anche una cosa completamente diversa che magari uno non, non immagina con una carta del genere e a me l'effetto è piaciuto spero che piaccia anche alla persona a cui lo devo regalare ma spero proprio di sì e questo è l'ultimo e l'ultimo separatore quello dei dolci con relativa tasca e fogli ricette tra l'altro separatore dei dolci è quello che realizzerò per farvi vedere proprio come, eh, come realizzare il separatore perché chiaramente gli altri li, ho già, li avevo già realizzati altrimenti il video sarebbe durato ore e ore e non mi sembrava il caso ma vi ho fatto vedere come si realizza questo così da capire come poi è stato realizzato tutto il ricettario. Nella pagina finale ho di nuovo inserito una tag con, con la solita tela. Per chiudere il mio nastro, in questo modo, per fare il mio fiocco, così. E questo è il mio ricettario, direi, un po', un po diverso dal solito. A questo punto non ci resta che vedere come realizzare questo progetto. Vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare i separatori interni del, del nostro ricettario. Allora, abbiamo bisogno di 5 pezzi eh, 30x21 che andrò poi a piegare ed incollare, vi, vi farò vedere come. Comunque 5 pezzi 30x21. Poi abbiamo ancora bisogno di 5 pezzi 19x30 dove andiamo a fare un piego a 11 cm, un altro piego a 11 cm e mezzo. Un terzo piego a 23 cm e mezzo e un quarto piego a 24 cm. Quindi ho lasciato praticamente mezzo centimetro all'interno tra un piego e l'altro in questi due punti. Questo perché andrò a realizzare una busta, busta che avrà un minimo di spessore per poter contenere più, eh, più, più cose. Sempre per, per la busta, creiamo per creare un soffietto alla busta per renderla più, più agevole da aprire e da riempire. Eh, abbiamo bisogno di 10 eh, pezzi eh, di questi cartoncini, che sono 5 mm per 10 e mezzo. Dove vado a fare un piego ogni centimetro: quindi un piego a 1 cm, a 2 cm, a 3 cm e a 4 cm. 10 pezzi perché? Perché per ogni busta ci vogliono due soffietti sui laterali della busta. Sono 5 separatori, quindi sono 10 pezzi di, questo, eh, di, di questi soffietti. E poi ho ancora bisogno di 5 pezzi, sempre perché sono 5 separatori, ce ne andrà uno per busta. Eh, da eh, 18 e mezzo per 5, che mi serviranno per fermare la calamita, per nascondere la calamita sulla mia busta, ma mentre lo realizzerò vi farò vedere come. Quindi questo è necessario per creare le, i miei cinque separatori. Io vi farò vedere come realizzare un separatore, tanto tutti gli altri sono poi identici. Questo è il separatore dolci finito da mettere all'interno del nostro ricettario. Io chiaramente ho già preparato gli altri, tanto sono, come vi ho spiegato, identici a questo. Quindi avremo il primo separatore antipasti con la sua bustina, primi sempre con la sua busta, secondi e contorni allora come potete vedere l'unica differenza tra i cinque separatori è la posizione dei, delle scritte perché ho fatto in modo che rimanessero un po sfasate così si leggono dolci l'ho messa qui al fondo e quindi quando vado ad unirle tutte e quattro vedete che ho le mie scritte così messe sfalsate Diciamo che realizzati i separatori, adesso prima di montare il nostro ricettario andiamo a fare la nostra copertina. Per la copertina ho semplicemente bisogno di eh, due pezzi di cartoncino spesso un millimetro e mezzo, delle dimensioni di 21,5 x 16,5 cm. Quindi sarà copertina e retrocopertina. Andrò poi a forare come ho forato tutti i separatori con i quattro anelli, con i quattro fori dove poi andrò ad incastrare gli anelli, ma questo lo vedremo poi nel, nel montaggio di tutto il nostro, il nostro ricettario. Adesso andiamo a vedere come eh, decorare e come rivestire la nostra copertina. Anche il lavoro di oggi è terminato, se avete dubbi o domande iscrivetemi, cercherò di rispondervi più in fretta possibile, oppure se avete piacere lasciatemi semplicemente un commento per dirmi se questo ricettario alla fine è di vostro gradimento. E come dico sempre, per chi non mi conosce, se il mio video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!